Amici di Crino, bentornati con Mr. K, oggi sono qui perché ho un'importantissima novità da annunciarvi. Il 19 e il 20 settembre infatti saremo a Mico, Milano Congressi, per la mostra convegno della ferramenta Hardware Forum. Non solo naturalmente avremo lo stand più bello della fiera, ma avrete l'occasione di sentire il sottoscritto Mr. K insieme al fidato Matley discutere di social media e le nuove frontiere della ferramenta Sto forando, prego, non mi disturbare. Allora, quindi vi aspetto all'hardware forum stand C18 con Mr. K, Matley e Crino.